Ricordo la storia di una strega malvagia. E della principessa da lei condannata a un sonno perenne. La storia divenne leggenda. My... Ma non certo una fiaba. So different... Sono in molti a prendersela con gli innocenti. La vostra specie sarà d'accordo. Se non fossi più saggia, direi che è una minaccia. Ed è così? Così come? Siete più saggia. Che hai fatto? Be a season of the